La notte del 14 febbraio, Fabio Latorre uccise suo zio, da qui iniziò. Ora, i La Torre avevano gli occhi di tutti puntati addosso, ed era proprio quello che volevano.